Costruiamo un diagramma di flusso che eh, rappresenti l'algoritmo scritto in pseudocodice nella, nella proposta di attività. La prima istruzione sarà un'istruzione di output, perché dobbiamo eh, chiedere all'utente eh, quanti anni hai, quindi inserisco l'output e la frase quanti anni hai, tra virgolette, la seconda istruzione è un'istruzione di input perché devo andare a leggere la risposta data dall'utente e salvarla in una variabile che chiamiamo anni. Dopodiché cominciamo con eh, il confronto del contenuto del valore eh, salvato nella variabile anni con eh, alcuni numeri, in particolare con 18, con 25 e con 40 perché a seconda dell'esito di, di questi confronti dovremo andare a mh, scrivere degli output differenti prima cosa andiamo a vedere che tipo di istruzione dovremmo inserire allora non si tratta né di input né di output né eh, di assegnare valori a una variabile non si tratta sicuramente di un, inserire un ciclo perché non siamo nella situazione in cui abbiamo una serie di istruzioni da ripetere eh, più volte, un tot di volte ma eh, sono tutte istruzioni da, inserire un da, scusate, da eseguire un'unica volta a seconda dell'esito eh, del del confronto di anni con, con questi numeri, con questi valori si tratta quindi proprio di un'istruzione IF il primo confronto che vado a fare è eh, vado a confrontare se anni è inferiore o maggiore o uguale a 18, qui eh, possiamo decidere in due modi o inseriamo minore o inseriamo maggiore uguale che è la condizione complementare eh, rispetto alla logica del diagramma non cambierà niente se metto maggiore uguale mi viene un diagramma, se metto minore mi verrà il diagramma simmetrico io scelgo maggiore uguale e eh, vado immediatamente a eh, inserire le istruzioni sul ramo falso quindi se anni non è maggiore o uguale di 18 questo significa che eh, dobbiamo scrivere in output se è minorenne e non puoi votare. Quindi sul ramo falso vado a inserire l'istruzione di output con la frase eh, che è relativa. Ok, Cosa succede invece se anni è maggiore o uguale di 18? Se anni è maggiore o uguale di 18 dobbiamo ulteriormente andare a controllare come si comporta il valore di anni rispetto a 25. Quindi sul ramo vero dovrò andare a inserire un'altra istruzione di controllo, un'altra uh, istruzione IF, dove vado a uh, verificare se anni è maggiore o uguale a 25 oppure no. Nel caso in cui questo sia falso, vorrà dire che sono nella situazione in cui anni è maggiore o uguale a 18 ma è minore di 25, cioè questa condizione, perciò dovrò dare in output e poi votare per la camera. Quindi inserisco questo output. Ok. Mentre se anni è maggiore o uguale a 25, allora ancora una volta dovrò inserire un'istruzione di controllo per andare a verificare se oltre a essere maggiore o uguale a 25 è anche maggiore o uguale di 40. Ok, se non è maggiore o uguale di 40, vorrà dire che eh, dobbiamo eh, stampare questa frase quindi eh, è maggiore o uguale a 25, ma non è maggiore o uguale di 40. Quindi andiamo a scrivere in output che eh, puoi votare per Camera e Senato e puoi anche candidarti alla Camera. L'ultima frase quindi l'ultima frase quindi va ehm, inserita nel ramo vero cioè quando anni oltre ad essere maggiore o uguale di 18 di 25 lo è anche di 40 quindi la andiamo a inserire qui ok a questo punto la traccia non mi serve più e questo è il diagramma di flusso risultante eh, siccome ho costruito questo diagramma di flusso utilizzando flow algorithm ne approfitto eh, approfitto della possibilità che ci dà flow di eseguire eh, gli algoritmi anche eh, non avendo utilizzato alcun linguaggio di programmazione ma avendo appunto semplicemente disegnato il diagramma di flusso eh, l'unica cosa che allora devo fare se lo voglio eseguire è andare a dichiarare eh, le variabili mh, che sono state utilizzate all'interno dell'algoritmo qui abbiamo soltanto una variabile che è, si chiama anni e che è un numero quindi lascio eh, la tipologia che è data di default che è numero intero okay. a questo punto andiamo a eseguirlo la console si apre qui quanti anni hai scrivo un numero a caso che non corrisponde a verità e mi dice, per, mh, puoi votare per Camera e Senato, puoi anche candidarti alla Camera. Quindi il 35 ha seguito quale percorso? Maggiore uguale di 18, vero. Maggiore uguale a 25, vero. Maggiore uguale di 40, falso. E quindi questo è l'output corrispondente.